Ciao, il mio nome è Maurizio Delucchi, eh, ho voluto creare un contenitore che si chiama vola solo Chiusa a farlo. Eh, che tipo di obiettivo ha questo contenitore? Darti degli strumenti, delle idee, delle strategie per cambiare il tuo futuro, soprattutto nel mercato del beauty perché è più di 25 anni che mi occupo di questo, quindi un pochino di esperienza ce l'ho da poterti trasferire. L'argomento di oggi eh, è dedicato al personal branding e nella maniera più specifica beauty personal branding che è dedicato a chi si occupa di beauty. Ti racconto una storia che eh, mi è accaduta durante un, un incontro eh, che è semplificativa per rispondere alla domanda ma quanto vale personal branding tradotto in economia in soldi quanto vale in termini pratici fare personal branding e quindi ti racconto questa storia quello che voglio raccontarti è quello che mi è accaduto una ventina di giorni fa in occasione di un incontro che mm, hanno organizzato mm, i miei amici del TAG Invest in Italia d'Italia eh, io avevo un intervento dedicato al personal branding mentre ero alla scrivania eh, ho notato un'amaca okay? nel, nel, nel, nell'open space c'era un'amaca molto bella, bianca con un disegno innovativo particolare e che mi ha incuriosito, mi sono avvicinato ed era veramente fatta molto bene e poi aveva anche la capacità di chiudersi e quindi di poter occupare poco spazio di essere tenuta anche, eh, visto il poco ingombro, anche in ambienti chiusi. Eh, ho chiesto a un mio amico di che cosa si trattasse e lui mi ha detto è un'invenzione di una persona che partecipa al corso ehm, e sulla quale vuole creare uno startup. up Colpito da questa cosa ci ho ragionato un attimo, poi era il momento di entrare in aula e ho iniziato a fare il mio intervento sul personal branding. Durante lo svolgimento di questo intervento una persona eh, mi ha detto sì ma in termini economici eh, che vantaggio pratico mi dà il personal branding e in quel momento mi sono ricordato della, della bellissima amaca che ho visto che ho chiesto chi tra di voi è l'inventore eh, di questo progetto riguardo l'amaca? E una persona pugliese dice sono io io sono un artigiano mi occupo e mi ha raccontato la sua storia eh, quanto è il suo prezzo sul mercato? A quanto la vendi? E lui mi rispose, ma circa 1800 euro. E la persona che mi ha fatto la domanda gli ha fatto un'altra, ha detto, secondo te se questa Amaca fosse stata progettata da Renzo Piano, e tu immagino che, che sappia chi è Renzo Piano, quanto potrebbe costare sul mercato? E lui, ragionandoci un attimo, mi ha risposto con voce riflessiva, mi dice molto di più. Forse 10 volte tanto, al che ho detto, esatto, uno zero di più che però conta molto, no? invece che 1.800 euro, 18.000 euro perché sopra c'è la firma di Renzo Piano. Perché Renzo Piano ha un importante personal branding, è una firma, eh, ha una reputation, è conosciuto e quindi dà valore al suo prodotto. Quindi, dare valore al proprio prodotto con la propria immagine è un valore aggiunto veramente molto importante, quindi occupati di quello che è il tuo brand sul mercato perché tutti quanti io compreso, tu compreso, hai un, eh, una connotazione sul mercato, quindi il tuo nome e cognome ha un valore e che non te ne sei mai occupato e non te lo sei mai chiesto, ma chieditelo e occupati per fare in modo che questo valore aumenti perché se aumenta il valore del tuo brand, aumenta il valore di tutto quello che tu fai, di tutto quello che produci, di tutti i tuoi servizi. Ok? Ciao, alla prossima, ricordati, vola solo chiusa a farlo.